La stai trasmettendo dal vivo, salve, care amiche, cari amici, dal vostro capitano. Sant'Enchan, oggi, in data 12 settembre, giovedì 12 settembre 2019. Ciao, ciao. Sto con Leoncino solo una persona mi ha suggerito il nome per Girafino. Allora, che cantavo così: la la la la la la la voglio aderire al coro del bolshoi No, non ho pensato ancora. Ma eh, vi canto così beh innanzitutto faccio questo video perché questa live perché ho occasione di farla e ieri volevo fare un video eh, dedicato all'11 settembre a quello che ne penso ma visto che eh, anni fa ho fatto due video visto che ieri ho visto visto che ieri ho visto dato che ieri ho visto il mio video eh, dell'11 settembre ha avuto ho fatto anteriormente 90 visualizzazioni in tutto non so se ieri quindi si è aumentato più di 90 cosa inedita per i miei video culturali parlavo di un libro che ho letto sopra sull'11 settembre loro ho deciso ieri di non fare nessun video sull'11 settembre. Perché tutti ieri a fare video sull'11 settembre. Adesso, come sempre, ho messo un titolo a caso. A questa live, no, la live anteriore. Eh, gli avevo messo un titolo generico facendo una live non so che giorno della settimana e poi gli cambia il titolo e gli miglior, migliorai la copertina ma ho visto appunto che un mio video del 2017 mi sembra dedicato all'11 settembre ieri l'11 settembre è, è stato visto molte volte Quindi non ho necessità ogni 11 settembre di fare un video riguardo il tema meno io non ne ho sentito la necessità magari quest'anno avrei fatto mille visualizzazioni chissà ma appunto mille visualizzazioni non ti cambiano nulla il canale vero e quindi me la sono presa con comodo perché non mi andava di editare non mi andava di un simbolo schermo Ah no è il cursore senza occhiali Io non mi voglio mettere gli occhiali per evitare il riflesso però eh, perché sono lenti anti riflesso il riflesso rimane sulla lì almeno credo che le vendono come anti riflesso e invece non sono riflesso allora qui il vostro capitan cian probabilmente caricherò il video nella lista di riproduzione del capitan non so di che parlare, ma inizio perché ho tempo per fare il video, poi vado vicino, lontano. Ma perché cantavo così: perché uno o due giorni fa inaspettatamente, forse tre. Non credo più di te e riapparso no, forse ieri 11 settembre e è apparso un nuovo video di matteo montesi o forse 10 settembre non lo so basta cercare e si è fatto vivo dopo tanto tempo e quindi che dire siamo tutti contenti anche se fino adesso non ha, ha fatto solo un nuovo video si vede che gli hanno ridato il cellulare e continuano a caricare sul canale video vecchi non so se è una politica una, un comportamento suo per recuperare perché lui in più di un video ha detto io ho Salvato, ho avuto la fortuna di poter salvare molto del materiale che ho caricato in più di dieci anni in YouTube i dischi rigidi. Non so se siano dischi rigidi dei vecchi computer dove sono rimasti editati tutti i suoi video oppure siano dei dischi rigidi esterni. E quindi è logico che lui ci abbia un archivio. Montesiano Matteo Montesi dove ha salvato tutti i suoi video nei dischi rigidi, magari nei pendrive in tutti i dispositivi di memoria, e adesso li voglia ricaricare tutti, ma tutti, tutti, tutti, il rischio è che faccia spam di nuovo perché YouTube dice: Questo anche se non ti abbiamo bannato il canale per questo video, già l'avevi caricato. Comunque eh, vedo che non vuol far mancare ai suoi spettatori di vedere i suoi video. Io quello che non capisco è la logica sottostante a questo. Certo, vuole recuperare tutto quello che ha perso nei suoi vecchi canali, ma il fatto è un altro. Molti dei suoi video erano contestualizzati all'epoca nella quale uscirono, per cui se uno nel 2014 era disposto a guardarsi un video di quattro ore, di tre ore di cinque ore, eh, è arrivato a farli di otto ore delle live di otto ore, che di più non si conserva oggi giorno eh, eh, dopo dieci minuti, dopo mezz'ora un'ora, e eh, poi lui parla di cose che erano successe all'epoca, che video no, perché non li ho visti tutti. Ma io iniziai a non guardarlo proprio quando eh, faceva video sempre più larghi gli disse guarda pezzettano quel video così in una settimana lo guardo ma lui no lui chiedeva anche ai suoi cugini ma ti sembra giusto eh, che uno non guardi un video per intero e il cugino gli diceva no ma guarda ma non tutti hanno otto ore di tempo ma ti sembra giusto guardarlo in parte? Il cugino gli diceva: no, no, no, mi sembra giusto. Bisogna che lo guardino tutti, eh, il video per intero, lo guardino tutto intero il video così comprendono di che si parla. Ma in realtà si perde in eloccupazione in qualche video, non tutti, eh, molte volte dice cose interessanti. Ma per quanto interessanti siano le cose che dice, capito. Non si può guardare un video 8 ore. Uno sì, due sì. Ci sono molti documentari di storia, per esempio, che io vorrei vedere la seconda guerra mondiale. riguardo guardo perché sono dei, delle puntate, ogni puntata di due ore. Due ore. Io la sera vado a dormire alle 10 e devo... Quello che succede è che a volte faccio più tardi di mezzanotte perché vedo vari video di dieci minuti Invece già vedere un video di due ore e sa no avrei potuto guardare molti di più ma guardare un video di otto ore beh, eccola 10 di sera due ore mezzanotte e faccio le sei del mattino Ma chi ha 8 ore di tempo per guardare un video? Ne, carica uno al, ne ricarica uno al giorno. 8 ore, tutti i giorni. Ma mi pagano anche ore caricare dei video di 8 ore e che guardino centinaia di persone per avere le 4.000 ore di visualizzazione. Sarebbe un, un po' così, no? E non si può pretendere, bisogna fare... 5 minuti 10 minuti 15 minuti al giorno io faccio delle live di divagazione so che le persone eh, che mi seguono non sempre guarderanno la live intero anche se sto in live un'ora ho fatto delle live di due ore ma stando a analytics statistiche eh, pochi hanno visto per intero la live anche perché quando si fa una live si discorre su tutte le cose che vengono in mente di parlare non si scrive nulla o non si ha un mente in mente un mente in mente un titolo e si hanno lapsus verbali si digredisce molto si tergiversa Adesso si è sommato un nuovo spettatore. Salve a te che mi stai guardando. Mi piacerebbe conoscere sapere chi, chi mi guarda. E. Eh, può fa. e. fa ho ricevuto un commentario. parte di uno che sembrava cavaradossi io ho guardato i video di Cavaradossi E ho messo in playlist i list video mi ha fatto una parodia divertente RM Destination hello thank thank you very much Allora vi dicevo io credevo che era community Pardon. dovete andare in community e io pensavo che era veramente paradossi che mi rispondeva poi mi hanno detto che un canale fake in community ho messo dei video due miei sull'11 settembre poi quando hai deciso di votare una parodia comunque a ah, vi lascio vediamo se posso il link ah, vi lascio link Rodas, free Friend M. Destination, Thanks For You For. All. Allora, già non c'è nessuno che mi guarda. Una persona, vediamo. poi lascio il link della parodia che mi ha fatto a Paradossi e per Te. Mi lascio il link. Se e mondo ciao oh, oh, giuseppe iamundo ho lasciato in descrizione nel chat il link di una parodia che mi ha fatto un, un tale che il canale si chiama paradossi eh, prego per te io credevo che era camaradossi invece è uno che dicono che un canale fake però fa delle parodie divertenti allora lì c'è il link poi nella mia community ho messo due video a giuseppe fatto nel passato sul, su quello che pensavo dell'11 settembre ho deciso di non fare nessun video l'11 settembre ieri che magari avrei potuto avere qualche video visual ho avuto altro da fare e poi avrei ridetto le stesse cose allora mi sembra giusto per il mio pubblico e... vediamo qua sempre arrivano delle notificazioni ah, ecco e matteo montesi Continua a fare un video nuovo, ma continua a caricare video 2000 degli anni passati. Questo è del 2016. Io quando posso, li guardo. Il problema è che durano ore. Mi hanno fatto un sondaggio in YouTube. Questo video dura un'ora e 54 minuti. con ecco questo qua l'ultimo video ricaricato, riciclato. Esatto, Giuseppe iamondo l'11 settembre non va dimenticato io non me ne sono dimenticato. Nella mia community ho messo due video che ho fatto nel passato perché è una questione di principio avrei detto lo stesso. Oscuro piacere. O oh capitano, mio capitano, buonasera. Buonasera, oscuro piacere, quindi ho pubblicato il link dell'ultimo video di Matteo Montesi che ha caricato adesso. Mi è giunta la notificazione adesso. La casa del trattorino appresa diretta dicembre 2014. No, 2016, perdono e lo commentiamo il video, anche se poi non lo guarderò perché ho da bellissimo video caro matteo buon fine settimana eh, dura quasi due ore ore 54 19 secondi allora Montesi non tornerà più la penso no, no. E ieri o l'altro ieri ha caricato un video eh, ha caricato un video quindi brava. Eh, lui non so se per caso ogni tanto uscirà a fuori stacco indigi a casa dei genitori se ne sono detti di tutti i colori però eh, lui ha caricato un video ti do il link vediamo se qua c'è nel suo canale penso lui eh, sono entrato nel video adesso entro nel canale di pubblicità vediamo se ce la faccio eh, Ecco. Un giorno fa. Ecco, un giorno fa non mi sono arrivate le notificazioni. Questo è l'ultimo video, vediamo, no, del 2015. Eh, 2015 che c'era menda morte ecco qua questo è il suo ultimo video e ne ha caricati tutti del 2013 del 2012 non so perché eh, un video di 6 minuti e 46 che è questo che vi darò il link di adesso di due giorni fa e, e tutti gli altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, complesso questo di oggi 7. Quindi 7 eh, video su 8 sono del passato e solo uno di due giorni fa che è questo che qua vi metto il link che di due giorni fa. Di sei minuti cosa che non è in lui, ma neanche mezz'ora neanche un'ora solo sei minuti andato su una spiaggia evidentemente qualcuno che gli continua a caricare i video dai dischi rigidi nel suo canale e come ho detto prima che lui li ha conservati tutti sul disco rigido quello che ha fatto tutta la sua produzione anche dei canali che ha chiuso e lui ha potuto caricare col suo cellulare magari io non ho visto che formato ha caricato il video però eh, c'è 2900 visualizzazioni quindi è andato meglio di molti ricaricamenti adesso ma adesso che finisce la pubblicità vediamo che ci dice saltiamo pubblicità perché c'è un altro formato di video e eh, vediamo che Massimo, risoluzione 1080 vabbè ma magari si è caricato con un cellulare di certa consistenza però voglio dire sei minuti. Sei minuti. e minuti 6 minuti dici minuti si è caricato un video recente qua nei commenti e cerchi eh, ho messo il link, te lo metto di nuovo. Ma quindi Mond e di settembre? Mond che cos'è? Piacere. qua ah, ti metto il link. Non so se, eh, se, se magari hanno tolto internet accesso al suo computer per editare video li fa col cellulare quindi ha caricato solo sei minuti perché magari eh, sarà andato in un internet point con il cellulare ci mette una cifra a caricare con un wifi gratuito però voglio dire eh, probabilmente non Avrà occasione di editare i video nel computer e starà registrando con il cellulare. E allora, visto che è molto lento, perché io anche quando carico i video dal cellulare e non li passo attraverso il computer, metto una cifra a non so se sono se filmo con due megapixel in full HD. E ci metto 15-20 minuti, mi scarico il cellulare: è un orrore. Quindi non so come titolerò questo, questa live quando l'avrò finita. Parlando di Matteo Montesi. Ocuro piacere la connessione che non va quindi mi sono perso alcune cose che hai detto comunque sembra invecchiato di colpo uno piacere dicevo che eh, per molti eh, molti gli hanno commentato ma che ti sei fatto ti hanno fatto il trattamento sanitario obbligatorio ti, ti vedi invecchiato eh, ed invecchiato, gli hanno scritto sotto quel video che hai visto adesso. È strano che lo ha fatto solo di sei minuti. Probabilmente non avrà più accesso a internet, non avrà accesso al computer, anche se qualcuno continua a caricare i suoi video vecchi. Che ultimamente ne ha caricati otto. Uno che è quello che ti ho dato lì, che dura solo sei minuti, l'avrà caricato dal cellulare. Gli altri sette sono di anni precedenti, addirittura del 2013. Che altro ti ho detto? No, no, non so eh, e non saprò come titolare questo video dopo questa live perché dopo gli do un titolo, ma probabilmente parlando di Matteo Montesi perché ho fatto questo È circa un'altra persona che prima mi ha chiesto e mi ha detto era importante ricordarsi l'11 settembre e io gli ho detto a Giuseppe non so se a mondo O La mondo e scusami se pronuncio male il tuo nome, Giuseppe. E appunto non va dimenticato la ragione per quale per la quale io ieri non ho fatto un video e che non amo ripetermi, per un po' come prendere in giro il mio pubblico. Invece ho visto uno dei miei due video, è stato visto moltissimo perché in anni non l'ha visto quasi nessuno, ma ieri ha fatto audience che già più di 100 visuals io comunque nella mia community ho messo i due video quali negli anni passati ho parlato dell'11 settembre e siccome non avevo argomentazioni nuove a portare sull'11 settembre sarebbe stato ridondante allora per rispetto ai miei ascoltatori perché non pensassero che io volevo generare visualizzazioni su un tema così Importante e sensibile, ho semplicemente messo nel mio Instagram, se non mi sbaglio, ma in Facebook e nella community di YouTube, dove ricevono i messaggi tutti quelli che mi seguono, che se non l'hanno ricevuto possono andare a vedere ora i link e le anteprime miei video dei miei due video che ho fatto a sull'11 settembre questo per evitare di essere di ridondante e di produrre del, del materiale sulle stesse cose no se no è tutto un, un rifriggere lo stesso scuro piacere comunque riguardo alla vicenda di internet anche nell'upload tanto dipende dal tipo operatore e tanto dipende anche dallo smartphone Dice oscuro piacere e quanti colpi ha preso cadendo per terra nello specifico a ah, sì e è triste quando cade il cellulare oscuro piacere il mio telefono è caduto un po di volte adesso è passato a andare veloce su internet ed andare lento con la connessione la greta r ciao oh, greta r come va allora ho iniziato questa live perché ne avevo opportunità non sapevo di che parlare e ho iniziato a dire che ieri per l'11 settembre non ho fatto nessun video perché per onestà intellettuale, visto che avevo fatto già con anteriorità dei video, ho messo nella mia community i video che nel, nei quali, in anni passati, ho espresso tutto quello che potevo dire sull'11 settembre. Ho anche letto dei libri e li ho commentati. E quindi quest'anno non mi sentivo, perché altrimenti sarebbe stato soltanto Eh, oscuro piacere, quanti sapevano che le torri erano tre? Probabilmente nessuno eh, lo avrà mai saputo, infatti non si celebrano, non, non si commemorano le tre torri, ma addirittura tutta una serie di edifici c'era su, su quella piattaforma, non solo la terza torre più piccola, ma c'erano anche altri edifici. Nell'immaginario collettivo sono rimaste le Twin Towers, ma altri edifici sono caduti molto più piccoli che le macerie delle due torri gli sono caduti addosso. Poi continuano a morire persone di cancro che hanno respirato quel micro pulviscolo e tutti quei elementi tossici che un po' come nella cattedrale, eh, nella cattedrale di Notre Dame de Paris l'incendio ha fatto volatilizzare tutto il piombo che c'era nei, nei tetti, che nel medioevo isolavano i tetti col piombo, con lastre di piombo. Tutto quel piombo che si scioglie a bassa temperatura e volatilizzato nell'aria, quindi rischio di cancro per molti parigini, purtroppo. Oscuro piacere, beh, dai, tutti moriamo prima o poi. Scaramantico e meglio. Poi esatto, Hai visto ti piace. Ciao, no! saluta Greta R. Saluta, ecco qua. Ha, eh, ha comprato mia madre per il giorno del bambino. Questo è una girafina. Io ho scelto la girafina. Se ti piace la girafina? Guarda il mio video anteriore che c'è l'anteprima con me, con la girafina. Vediamo se lo troviamo qua Il video è e... troppo. Il mouse, storie, eccolo qua. Ecco qua il video: dove c'è la, la girafina. Ho scelto la girafina, mia madre si è tenuta il loncino. Allora io ho lanciato un concorso. Quando finirà questa live? Commenta questo video e condividilo affinché te e altre persone possano trovargli un nome alla masca questa mascotta, al leoncino e alla girafina. Finora alla girafina gli hanno voluto dare un nome, ma se saranno in tanti a commentare, io potrò scegliere. Poi si era parlato Ah, non ho potuto leggere il messaggio ritirato. Eh, mi hai ritirato il messaggio io che sono lento a leggere, vabbè. Eh, hai ritirato il nome che, che gli stai Ah, bene. Infatti mi, mi, mi sembrava che nel messaggio che hai ritirato dicevi che l'avevi già vista la, la Genafina. E io poi ho parlato anche di Matteo Montesi e ho spiegato che lui è ritornato due giorni fa, quindi il 10 settembre. Credo il 10 settembre. Ha fatto un video. Un video interessante ma la cosa più curiosa la cosa più curiosa è che il video dura appena sei minuti e mezzo cosa che non è usuale per lui era arrivato a fargli di otto ore o di più di otto ore allora che gli è successo non gli è successo bu lo può dire e su video che ho preso in considerazione 8 video che ho preso in considerazione solo l'ultimo gli otto gli otto ultimi video l'ha prodotto due giorni fa gli altri sono addirittura del 2013 Io non so che gli è successo francesca mistretta buona serata francesca come va Buonasera Francesca, grazie di seguirmi, come mai, Matteo Montesi, come anche ha precisato scuro piacere, come hanno precisato sotto il, il suo video, l'ultimo video suo. dura solo 6 minuti e 46 si vede molto invecchiato Beh, io non lo vedo molto invecchiato magari perché è stato molto assente la gente pensa che sia invecchiata una persona ma è perché non l'ha seguito da settimane o da mesi oppure gli effetti della luce come si filma Qualcuno ha insinuato, gli ha chiesto a Matteo Montesi sotto questo video che vi ho messo il link, forse è stato il trattamento sanitario obbligatorio, il TCO, oppure la reclusione o chissà che cosa. Comunque, eh, sta di fatto che di otto video che ho preso in considerazione, gli ultimi otto, solo l'ottavo, l'ultimo, quello dei due giorni fa, perché c'è qualcuno che nel suo canale non so se adesso è lui o qualcun altro, ma caricano furiosamente i video, per esempio, eh, ne caricano, per esempio. Adesso non so mi è arrivata una notificazione. Io ho la notificazione attivata per guardare i video. Di Matteo Montesi, vediamo, che no, non era lui. Allora, 28 minuti fa carica. Un video il 9 dicembre: 2016, eh, un video del 24 gennaio 2013. Lo ha caricato sei ore fa, 10 ore fa, 5 agosto 2012. Un video un giorno fa un video del 4 agosto 2015 un giorno fa un video del 26 15 due giorni fa un video del 17 febbraio 2015 un giorno due giorni fa due giorni fa due giorni fa era anche il video di prima del 17 febbraio 2015 due giorni fa l'11 luglio 2015 e solo eh, due giorni fa carica il 9 settembre del 2019 un video di due giorni fa 10, 11 ecco un video del 9 settembre lo ha caricato due giorni fa più o meno Se qua dice due giorni fa youtube ma è del 9 eh, settembre 2019 e dura sei minuti e quindi significa che in due giorni ha caricato un video il giorno in cui l'ha fatto e addirittura dei video del 2012 che sono 1 2 3 4 5 6 7 in due giorni ha caricato sette video vecchi addirittura del 2012 e uno nuovo del giorno stesso del caricamento e questo è strano che anche in questi giorni eh, più di un mese si è prodotto l'incendio per cui ha avuto problemi più di un mese che qualcuno all'impazzata non lui perché dicono che lui non poteva carica video del 2012 del 2010 del 2008 del 2007 durano anche otto ore e adesso continua con quella tendenza io non so lui abbia disponibilità di tornare dal suo computer e starà caricando lui i video vecchi perché era un qualche cosa che faceva anche da, da quando ha riaperto questo canale. Questo canale è, è uno che si sì, ha riaperto il canale Matteo Montesi, ma in pratica, è uno, un altro questo canale l'ha aperto dopo che gli hanno chiuso nel non so se nel 2018 nello stesso 2018 17 8 credo il canale anteriore aveva milioni di visualizzazioni e di tantissimi iscritti adesso ha recuperato perché c'ha 11.800 iscritti e 2 e 96 visualizzazioni ma il canale lo ha fondato il 21 febbraio 2018 Bravo Matteo Montesi che risorge come la fenice dalle proprie ceneri perché se andiamo a vedere i video e scegliamo nell'opzione di eh, ordinarli per <coughs> più popolari adesso Vediamo. I più popolari ci cioè, hanno Beh, il più popolare è arrivato a 103.000 visualizzazioni. Lui ne aveva di più nel vecchio canale, aveva video da 300.000. Poi il secondo c'è cioè 59.000 visualizzazioni, il terzo 47.000 visualizzazioni, il quarto 32.000 visualizzazioni. Bisogna comunque dire forse non ha preso tante visualizzazioni nei video più visti, che già da quando ha riaperto il, questo canale nel 2018 eh, ha caricato video. un anno eh? e caricati eh, non so quanti, ma è caricato video che sono del 2018, del 2014, del 2013. Nel eh, in, in, in di qualsiasi anno no, quindi anche magari di prima del 2013. E quindi come dire, basta, basta cercare sul tubo. ci si riesce perché a volte in descrizione non è che ti mettono quanti quanti video c'è un canale copiamo ci chiamo facciamo clic Matteo Montesi orgualmente dominio a 1249 video ha caricato furiosamente un mucchio di video e chi? il mio canale e ha quasi sette anni il, il 7 febbraio del 2020 il mio canale farà sette anni è stato aperto nel eh, il 7 febbraio 2013 io ho 1040 e passa video quindi lui si sta ricaricando i video a un ritmo, o due o tre al giorno. Video vecchi e ne fa pochi nuovi ultimamente. E era ritornato dicendo che non faceva più bucaggio, non avrebbe più fatto perché lo ossessionavano, lo criticavano, lo biasimavano, lo perseguitavano. Lui che faceva un servizio per la community e tutto il resto. Invece è finito che gli eh, hanno chiuso, cioè, lo no, hanno chiuso a lui, dicono dentro da qualche parte, non si sa dove, via. Di un bucaggio che è andata male, tutto il mondo. Tutto internet ne ha parlato. Io che lo seguivo ultimamente anche se non vedevo intero, tutti i suoi video, in parte perché rieditava, rieditava. ripubblicava video vecchi, in parte perché troppo larghi. Però, non eh, ho parlato anch'io, soprattutto non ho parlato in speaker più che in YouTube ZRA. Scusa se cambio discorso, farai ancora video di cucina sono troppo simpatici. Cercherò, cercherò cercherò perché è difficile. Io ho un cellulare che è il Nokia Ascia 302 e filmarmi con quel cellulare non ho il e non ho nulla è molto difficile. Allora, non ho il professionalismo di Mimmo Corcione e non c'è nessuno che mi filmi, neanche c'è un tipo di mia filmatrice serio è rotta. la mia filmatrice si è rotta e vero, comprata nel 2010 riparata due volte allo schermo come vedrai rimane nero perché è flessibile allora, io ho cercato di avere un account che ho aperto in Patreon, tante Chan, ma nessuno mi è venuto a offrire denaro per i miei progetti video. E come vedrai, io all'inizio riuscivo a fare dei video in questo modo, ma non si illumina più lo schermo. Allora che devo fare? Con una presa che c'è qua che dice presa AV poi c'è tre spinotti il video, per l'audio destro e per l'audio sinistro in stereo. Posso collegare al televisore che abbia gli spinotti. E qua con questa spina jack di tre punte, allora mi vedo l'immagine nel televisore. C'è uno a candescenza nella cucina vecchio analogico e poi uno smart TV. Allora, così mi posso filmare e poi devo collegare: fortuna, che c'è un bottone export per esportare video nel computer, Perché così riesco anche, anche a cancellare i dischi, rigidi, ma ah, è tutto uno strazio, Beh, non è più la telecamera di una volta. Eh, comunque anche una volta la piazzavo lì non avevo il tripode e anche brutto perché anche se c'è il tripode o la metti eh, io la mettevo orizzontale ti viene un brutto primo piano puoi fare solo lo zoom non puoi muoverla se ci avessi qualcuno che mi filma ti sarei voluto comprare un drone che è piccolo come la palma di una mano ma che rimane in volo geostazionario stazionario, che eh, fai dei gesti e lui si muove ti segue e ti filma fa anche degli zoom e poi carichi in youtube fare anche dei live streaming ma costa molto costa più del nuovo Samsung Galaxy eh, Samsung Galaxy eh, Note 10 costa più di un iPhone costa molto 2 3000 euro siccome non sono uno youtuber molto quotato lo spendo a fare un drone quando eh, Oh, ripeto, cercherò di fare un video tutorial di gastronomia casareccia. Io ho cercato di aprire un account in Patreon, però nessuno eh, l'ha mai visto. Allora, cara Greta R, mi raccomando, se mi vuoi aiutare, così io mi compro un tripode, una filmatrice, quello che sia necessario. Condividi i miei video, commenta eh, commentali e condividili in modo che anche altri possano commentarli. Dagli like, magari che dando gli like, già lo metti in una cartella di riproduzione, cioè in una lista di riproduzione, quella dei video preferiti. Se hai anche altre liste di riproduzione, metti il video nelle altre liste di riproduzione, commenta il video dai like magari ai commentari che ci sono, e poi condividi il video con altri affinché anche altri possano commentare il video per farmi sapere quello che ne pensano e per aiutarmi. Magari danno like al video, lo commentano, danno gli like, lo mettono nella lista di riproduzione dei preferiti. Allora greta R amiche ed amici sono già circa le 20 mancano tre minuti io vi ringrazio di avermi seguito di qui siete molto gentili perché mi avete dato e like a questa live spero e auguro che tutto vi vada di bene questo fine settimana fatemelo sapere poi magari aggiornerò il titolo visto che ho parlato un po' dell'11 settembre ma soprattutto di Matteo Montesi ho finito per parlare di lui e dovrò per forza di cose mettere eh, nel titolo parlando di Matteo Montesi perché gli ho messo giusto just another live Però non sapevo molte volte inizio un live non so di che cosa parlerò Comunque, c'è il nome per il leoncino, il giraffino. Se ti piacciono i miei video tutorial per incentivarmi a farne altri, mi raccomando, guardali, commentali, so che già l'avrei fatto per qualcuno, ma eh, guarda quanti più video possibile della lista di riproduzione Gastronomia Casareccia poi condividili affinché altri possano commentarli e guardarli e condividerli e dargli like che così raggiungerò le 4.000 ore di visuals me ne mancano abbastanza e poi magari riesco a monetizzare con youtube di passo eh, io sono disoccupato come molti nel nostro ben amato paese guadagno qualcosa 12 anni volevo essere scrittore. Io devo stare attento perché guarda che taglio che mi sono fatto al dito, non so se è perché la pelle si è seccata o perché mi sono tagliato con un coltello, ma non si cicatrizza, sono, sono ormai settimane che, che perché si piega il dito e si continua a screpolare la pelle. Però no, mi raccomando, se io faccio dei video cucinando, eh, quindi anche ci metto le mani e aiutatemi a diffondere questi video perché se ogni volta che carico un tutorial di gastronomia casareccia c'è cioè soltanto 20 30 40 visualizzazioni a un certo punto è molto lavoro di per sé cucinare eh, che di solito cucina mia madre e poi eh, anche fare il video cucinando quindi cucinare facendo il video è difficile perché fare un video cucinando è difficile è difficile perché non avendo solo cioè sono un cellulare vecchio il nokia asha 302 ed è difficile anche perché devo cucinare senza distrarmi perché poi eh, mia madre ed io dobbiamo mangiare quello che cucino. ho fatto l'ultimo video tutorial di gastronomia casareccia era come fare la merenda con il popcorn e il caffè ma adesso vi lascio visto che sono già le 20 e un minuto Grazie Francesca spetta per seguirmi, grazie Greta R, grazie Oscuro Piacere. Adesso siete solo in due che mi seguite. Grazie anche a eh, voglio salutare tutti quelli che nella live mi hanno salutato. Grazie anche a RM Destination. un po di lentezza nel computer vediamo un po eh, mamma mia come lento il computer perché voglio chiudere una finestra e va bene così allora Vediamo un po', poi mi scordo che volevo fare. Forse sarà lenta la connessione. Allora, ringrazio a tutti e tutti di seguirmi. C'è un nuovo commentario, vediamo. No, eh, vediamo un po'. Vediamo un po' niente e a volte sembra che il computer è morto. è bloccato. Quando succedono queste cose, adesso non, non riesco né a interrompere la live, né. Eh, tac, si è oscurato lo schermo. E niente c'è un computer vecchio Ciao. e non so perché fa queste storie qua o oh, è tornato schermo bianco ecco qua perché volevo mettere in avanzate licenza attribuzione data di registrazione oggi e poi vediamo un po' consenti i commenti consenti tutti i commenti consente incorporamento valutazione dell'età bla bla bla eh, ecco passi metterò il video eh. la lista di riproduzione list seleziona e eh. Preferiti video, bitacora del Capitano Sant'Engiano. Fine, salva modifiche. Ecco qua, poi metterò in community il video, però adesso devo terminare perché già sono le 8 e 6 circa, forse di più, sono stanco. Allora, grazie a tutte e tutti voi. Mi raccomando, se volete aiutarmi per incentivarmi, eh, commentate questo video quando già sarà video, non sarà più live gli like mettetelo fra i favoriti in liste di riproduzione e poi condividetelo affinché altri ed altri possano commentarlo condividerlo dargli like metterlo in una lista di riproduzione e metterlo nella loro community basta che cerchino mettano video nello spazio video mettono il link del video e apparirà l'immagine e fanno click Così nella loro community perché è buono utilizzare la community di YouTube. Ecco qua, ci avete un esempio di che cos'è la community. No, commenti. purtroppo ho chiuso la finestra community. Che mannaggia. un po' ecco qua questa è la mia community tutti voi avete una community accanto a playlist e community tra playlist e canali Andate a vedere lì, ciao, oh, Lolo come va. Giusto adesso, stavo per finire il video che titolerò. Eh, probabilmente plando ancora di Matteo Montesi. Che è quello che ho fatto adesso, sono le 8 e 10 minuti e ti saluto purtroppo. Non posso continuare a parlare delle, delle stesse cose, anche se ti vorrei spiegare di ciò di cui ho parlato. e quindi eh, mi spiace veramente a malincuore eh, doverti lasciare, però ho parlato del fatto che ieri l'11 settembre non ho voluto parlare eh, dell'11 settembre perché, come vedrai nel link della mia community, io ho lasciato in community i video fatti. 11 settembre degli anni passati che altrimenti sarei stato ridondante e avrei parlato sempre delle stesse cose io ho parlato di matteo montesi che ha fatto un altro video ho lasciato qua nel chat il suo link però continua a ricaricare i video vecchi quindi ha fatto solo un video di sei minuti cosa strana in lui eh, parlando due giorni fa invece da due giorni ha caricato ben sette video dei quali almeno due registrati nel 2012 solo uno l'ha registrato nel momento in cui sei di sei minuti appena e minuti e 46 7 minuti cosa strana è lui che non gli ha dedicato tanto tempo è ritornato per fare un solo video nuovo di 6 minuti e 46 secondi non so se continuano altri a caricare i suoi vecchi video o sia sempre lui. Comunque, nell'ultimo anno, da quando ha riaperto questo canale, avrà caricato, perché il 18 settembre ah, farà un anno il canale che ha adesso, da quando gli hanno chiuso quelli precedenti, e ha caricato 1300-1800 video, dei quali magari l'80% sono video vecchi. Non so, avrà altri canali. Allora, per amico Lolo Tez, mi spiace doverti lasciare, ma già lo promettevo da più di dieci minuti che alle otto smettevo e ho fatto un'ora, due minuti e quattordici secondi di video. E quindi, ciao, grazie di seguirmi. Lolo Tez 1 e ci vediamo alla prossima buonasera buona cena e buona domenica io infatti adesso devo andare a cenare buona buon fine settimana a tutti quelli che mi hanno seguito e mi raccomando se mi vuoi supportare commenta questo video quando sarà già finito lo streaming dai like che così lo metti nella Oh, ciao, Star. Ciao, purtroppo adesso la live finisce perché sono le 8 e devo andare a, a cenare. Eh, comunque, grazie, sindistar, Star. Se mi vuoi aiutare, eh, commenta questo video quando già non sarà più un live streaming. Eh, Dai like, gli like, lo metti nella lista dei tuoi preferiti. Grazie, altrettanto buona cena, Sindy Star. e Poi condividi questo video. Loro, 1 e Sindy Star condividetelo e anche a tutti gli altri. Tutti gli altri che mi hanno seguito adesso e che mi seguiranno affinché anche altri possano commentarlo e condividerlo. Io do like e commento, Il video chi guarda i miei video e logicamente. Gli commenta gli da like, come faccio io a sapere guardate un mio video se non lo commentate, perché altrimenti, io non so, molti mi dicono io ho dato like al tuo video eh, dagli like oppure ho visto un tuo video perché tu non vedi i miei ma commentalo. Va bene, mi iscriverò anch'io al più presto, adesso vado a cenare. E dopo apro il computer di notte di sera, così gli do anche un titolo, un altro titolo a questo video. E poi più video miei commentate, più video vostri io commenterò. Ma non fate come un mio carissimo amico che ha commentato 30 volte un mio stesso video nella speranza che io gli commenti 30 video suoi. Dovete commentare 30 miei video, in questo modo io commenterò 30 video vostri. Io commento video per video e quando commento do like e aggiungo ai preferiti. E quindi vi ringrazio di seguirmi perché mi sto ripetendo già da almeno 5 minuti. Non mi voglio ripetere, ho parlato tanto di Matteo Montesi, l'11 di settembre, eh, eccetera. Sì, grazie. Guarda, in, in un altro video troverai il link nella chat. Io. Eh, oppure cerca in video gli ultimi video, mi vedrai con un girafino: Questo è il leoncino li ha comprati mia madre il giorno del bambino uno se l'è regalato lei un plush, uno me l'ha regalato a me e mi ha detto scegli il tuo e io ho scelto il girafino. allora eh, ci, eh, ci siamo mi ha, mi ha fatto si eh, è fatta questo regalo questo in pratica è il suo però in facebook mi sono filmato con tutti e due e eh, c'è un concorso Concorso ha partecipato solo una persona nello scorso video nel quale i live che parlavo di Matteo Monte, poi ho rititolato il video parlando di Matteo Montesi, eccetera, e delle lezioni eh, ho chiesto alla gente di dare un nome al girafino solo una persona gli ha dato un nome adesso. Cindy star pregherei in questo video nel, nel commentario quando io adesso finisco di dare un nome al girafina al leoncino di peluche e di mia madre e poi di andare a vedere che tu troverai nella miniatura nell'anteprima io tengo fra le braccia il girafino allora commenta quel video magari in base anche al contenuto Commenta soprattutto eh, dandogli un nome al girafino e poi condividi questo e l'altro mio video con il girafino con i tuoi amici e contatti affinché anche loro possano dargli un nome al leoncino e al girafino. Ah bene, una serie di video ironici, cara Cindy Star, sono il mio forte. Allora non mancherò di seguirli e di condividerli. Mi raccomando, io ho aperto un Patreon, un account, però non se lo fila di striscio nessuno, neanche di striscio. Io mi filmavo con questa vero che mi, il giorno del mio compleanno nel 2018 si è rotta l'ennesima volta. Che purtroppo l'abbiamo riparata due volte. Mia madre me l'ha comprata nel 2010. Ho filmato molti video per YouTube, ma purtroppo il flessibile si rompe e non si accende e si apre. Allora io posso collegarla con il cavetto AV al televisore, tanto analogico come digitale, che ho un televisore analogico nella cucina a in incandescenza e mi vedo nel monitor del televisore e posso usare il, il, il controllo remoto, ma è scomodo usare così eh, la filmatrice questa firma in 740x480 non è neanche eh, full hd o hd e oltretutto non ha wifi non ha bluetooth per fortuna che ha un bottone export così posso eh, che non potendo scegliere eh, con che modalità rimanere connesso al computer non sapevo come scaricare video al computer lo posso filmare con un bottone e portare al computer il video però chiaro non ho un cavalluccio e non l'ho comprato perché mi si è rotta prima che lo potessi comprare in dieci anni non l'avevo comprato allora se mi volete supportare io non chiedo denaro in patreon e tutto anche perché non so come funziona ma mi raccomando guardate i miei video commentateli e condivideteli eh, affinché anche altri possano commentarli io farò lo stesso con i vostri video. di Star, che non lo chiami Eros? Il leone è carino, va bene, Cindy Star, prenderò in considerazione questa tua proposta poi vediamo quante altre persone proporranno ehm, il, un nome alternativo. Comunque, eh, premetto che do la preferenza al tuo nome perché Eros è molto carino. e Poi anche eh, quanti più video mi commentate, quanta più preferenza avrete da me. Non solo perché vi commenterò i vostri video, li guarderò, ma anche perché magari eh, vincerà il nome di chi commenterà più, più volte il mio video. Adesso proprio vi devo lasciare perché sono rimasto 20 minuti in più. In pratica. Eh, dovevo chiudere alle 8, ma adesso sono un'ora 10 minuti e 39 secondi, che faccio video quindi vi lascio, anche se siete in tre, e mi dispiace tantissimo dovervi lasciare giusto adesso che siete in tanti, ma purtroppo è così, eh, adesso sento, che mia madre, mi sta chiamando perché ha preparato la cena allora sappiate perdonarmi se potete guardate questo video e guardate ogni mio video che potete e poi commentatelo in modo che io poi vengo a commentare i vostri video certo io guardo a prescindere i vostri video ma così c'è una motivazione allora ciao ciao sto filmando con un vecchio dispositivo una web camera del 99 del mio, di un mio vecchio computer se volete che rinnovi il mio parco tecnologico, Ciao, buona serata a te e a tutta la chat. Ciao, Cindy Star Paolo Lottez 1. Eh, buon fine settimana, buon sabato, buona domenica. Eh, oggi è giovedì, già do il buon fine settimana di giovedì. Sono suonato, pensavo che oggi era venerdì allora buona cena buonanotte sogni d'oro sognatevi con tanti di santen chan e poi buon fine settimana buon sabato buona domenica nel caso in cui io non registri fino a lunedì o oltre un nuovo video o una nuova live ma io stavo pensando che qualche video lo registrerò comunque con il mio vecchio nokia asha 302 adesso non so dove l'ho messo ma basta, cercare in internet nokia ascia 302, guardare con che c'è feccia. Sto registrando è un cellulare che compre, comprai a, a Natale a mia madre nell'anno 2013. Ma è un cellulare che è uscito nel 2011 e filma in 640 x 480 in 3,2 megapixel. Buona serata, in star. Buonanotte, guardate qualche mio video prima di dormire, commentalo in questo modo, io farò lo stesso. E poi ci rivediamo, grazie mille. Se no, eh, visto, saluti, parlare di nuovo di altre cose, non, non si finisce mai. Oh, ciao, È dura ma devo chiudere, giusto quando c'è più persone. Adesso mi state seguendo in tanti. Manaccia, ho iniziato che per più di mezz'ora. Non c'era nessuno, Beh, non, non ve ne faccio una colpa. Scherzavo, eh. Eh, però ho 5 like, mi hanno dato 5 like. Ciao.